Alcuni imprenditori riescono ad avere grandi successi, raggiungere traguardi finanziari importanti, riescono a dare lavoro a migliaia e migliaia di persone, ci portano innovazione, miglioramenti e soluzioni, ci portano qualità, sicurezza, serenità. Altri invece, nonostante diversi tentativi, investimenti e sforzi, non concludono nulla, anzi, spesso si fanno molto male. Perdono grandi somme di denaro e altrettanto impegnativa e costosa è la perdita di tempo che subiscono, rischiando di rovinare la propria vita o famiglia per via dei debiti e conseguenze varie. Avere una mentalità imprenditoriale può determinare il successo o il fallimento. Ecco quindi che viene spontaneo da chiedersi quali siano le differenze e caratteristiche che distinguono queste due grandi categorie di imprenditori, cioè che cosa fa in più o di diverso il primo per ottenere risultati completamente differenti dal secondo? Bentornati amici in questo nuovo video sulle caratteristiche della mentalità imprenditoriale che dovreste assolutamente sviluppare, coltivare e mantenere per riuscire ad essere quell'imprenditore vincente, quella persona che apporta miglioramenti al mondo, agli altri, alla propria vita, quindi non scordarti di iscriverti al canale e attivare gli avvisi così sarai tra i primi ad essere avvisato ogni qualvolta che caricherò un nuovo video Gli imprenditori aiutano a sostenere lo sviluppo economico, creare posti di lavoro e inventare prodotti e servizi che possono rendere il mondo un posto migliore. Essere un imprenditore di successo richiede pensiero fuori dagli schemi e idee più grandi della vita. A chiunque può venire una nuova idea, ma la costruzione di un business di successo intorno ad essa è la sfida imprenditoriale. C'è un certo mix di competenze e caratteristiche che permette ad alcuni imprenditori di avere un grande successo. Tuttavia ci sono alcune caratteristiche che tutti gli aspiranti imprenditori dovrebbero coltivare per aumentare drasticamente le proprie probabilità di successo. Una mentalità imprenditoriale, se si vuole, può fare tutta la differenza tra un business lucrativo e uno fallimentare che chiuderà le serrande entro fine anno. Ma quali sono queste caratteristiche così importanti che ogni aspirante o nuovo imprenditore dovrebbe coltivare? Prima caratteristica, un atteggiamento mentale positivo. Ora vi chiederete ma perché un atteggiamento positivo è così importante per gli imprenditori? Un atteggiamento positivo e prospettivo è un must per gli imprenditori di successo. La mentalità del capo della società imposta il tono per il resto della società e influenza la cultura aziendale. I pensieri negativi bloccano l'avanzamento e il del progresso dell'azienda, per non parlare della capacità della direzione di guidare il personale e motivare i dipendenti. Buona parte di ciò che dà agli imprenditori la forza d'animo per superare le recessioni aziendali è la positività. E qui mi viene in mente la citazione di Henry Ford, quando tutto sembra andare male, ricorda gli aerei decollano contro vento e non con il vento a favore. Spesso siamo abituati a pensare che un imprenditore diventa tale sulla base di ciò che fa, cioè identifichiamo un imprenditore con qualcuno, che ha fondato un'azienda ma fermo restando a questo punto di partenza la realtà è che oggi un imprenditore si caratterizza per qualcosa che va ben oltre la sua attività di business numero 2 comfort e rischio un imprenditore di successo è in grado di pensare e valutare il rischio correttamente e di trovarsi a proprio agio con l'idea di dover investire tempo e risorse in idee ed attività caratterizzate da incertezza numero 3 creatività e innovazione i migliori imprenditori sono quelli che riescono a trovare Soluzioni creative. e Esse applicano strumenti innovativi e non convenzionali ai problemi e alle sfide che incontrano. Numero 4. Orientamento al futuro. Un imprenditore è abituato a pensare a ciò che verrà e ad assumersi il rischio di ottenere dei risultati. In azienda il focus è spostato sul raggiungimento di obiettivi prefissati. Numero 5. Flessibilità e adattabilità. Gli imprenditori non solo imparano a cambiare rotta quando necessario ma si aspettano di doverlo fare. Sono pronti a reagire repentinamente di fronte ad ostacoli e imprevisti basandosi sulla raccolta di dati e di informazioni. Numero 6. Spirito di iniziativa e self-direction. Gli imprenditori sono autonomi, sanno come dirigere le proprie azioni e sono sempre motivati al raggiungimento degli obiettivi. Spesso sono più propensi ad affrontare direttamente una sfida piuttosto che cercare una via alternativa o delegare ad altri le decisioni. Numero 7. Pensiero critico e problem solving. Un imprenditore di successo è un analista, impara a riconoscere le sfide, le opportunità, i prodotti e tutto ciò che riguarda il proprio mercato di riferimento. Inoltre è in grado di fare valutazioni precise e puntuali su tutto ciò che riguarda la sua attività di impresa. Numero 8. Comunicazione e collaborazione. Gli imprenditori sono bravi a condividere, sanno bene che a volte le idee e gli input provenienti dall'esterno possono essere una chiave di lettura che porta l'attività al successo. Inoltre sanno comunicare con chiarezza e passione le proprie idee. Le abilità e la mentalità imprenditoriale possono infatti essere apprese con il tempo, l'impegno e l'esperienza. Basta ricordare sempre che un imprenditore non è solo ciò che fa, ma anche e soprattutto ciò che pensa. Come accennato in precedenza, non tutti gli imprenditori ed aspiranti possiedono tutte e otto le caratteristiche elencate. E se anche tu sei uno di loro, non disperare, lascia un like, iscriviti al canale e guarda il webinar che trovi in descrizione.